Unimed, l'Unione dell'Università del Mediterraneo, compie 30 anni. Noi, come Università del Salento, l'Ateneo tra i due mari, abbiamo aderito immediatamente a questa iniziativa, consci dell'importanza che poteva avere promuovere nell'area Mediterraneo una collaborazione gli Atenei, perché collaborazione degli Atenei vuol dire anche collaborazione tra i popoli. È con questo spirito che noi ci accingiamo a proseguire questo rapporto di collaborazione. A rafforzare la nostra presenza nell'area euro-mediterranea e noi speriamo ovviamente che la rete possa consolidarsi e produrre benessere sostenibile per tutti i popoli che si affacciano sul mare mediterraneo.